Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati nella nostra challenge che ormai è diventato un appuntamento annuale Quanti giri ci mette una F1 a doppia un tot di macchine? L'appuntamento di quest'anno si svolgerà in Sudafrica, di stiamo sulla pista dei Kajalami e le sfidanti sono cambiate rispetto all'anno scorso Ormai devo dire che ogni anno c'è la fila per partecipare alle mod che proprio mi chiamano per essere scelte per fare questa challenge Quest'anno abbiamo un po' di bella robetta, ve la faccio vedere tra un minuto, ma prima parliamo di quella che c'è sotto, e cioè l'auto con cui faremo la challenge, la Ferrari SF23 de Charles Leclerc, che è appena uscita la mod su eh, un sito, che adesso ve lascio qui in descrizione perché non mi ricordo il nome, comunque ve lascio tutto qui in descrizione e anche i link delle mod che trovate nel video ve li metto qui in descrizione. Detto questo ragazzi, andiamocene in pista, perché la challenge è riuscì a indovina in quanti giri riuscirò a doppiare tutte le macchine che partono prima di me. Noi partiamo ultimi, dobbiamo all'inizio superarle, poi fare tanti giri e riuscire a doppiarle. Se volete mettete in pausa il video, lasciate un commento con la vostra previsione del numero di giri che ci metterò e dopo mi dite se ci avete indovinato o no. Dunque, la prima delle avversarie è una GT3, nuova nuova, la nuova Ferrari 296 GT3. L'ho già portata qui sul canale in una sfida con la 488, ma adesso parteciperà alla nostra challenge. Seconda avversaria, un'altra GT3, la Bentley, questa mi piace tantissimo su ACC, solo che la guida a destra mi ha sempre dato un po' dei problemi, però è da vedere secondo me, esteticamente è molto molto bella. Seconda fila abbiamo un Audi TT Cup e probabilmente eh, su questa pista magari riesce anche a sfruttare bene l'aerodinamica perché rispetto alle altre che sono auto quasi tutte di serie potrebbe essere un vantaggio per lei. Oh, Passiamo a questa che è una delle mie auto preferite se non la preferita ma di Ghibli. Anche questa la vedrete in un altro video qui sul canale ma oggi si presta a questa esibizione. Sono sicuro che se si saprà difendere. No, no, io l'ho messa in quarta posizione ma non so se ci resterà perché c'è dietro belle pretendenti. Sarà anche divertente vedere come arrivano loro alla fine vabbè questa penso che non ci abbia bisogno di presentazioni iconica su Braille Impresa ST, altra macchina guidata da una donna, vedo lì eh, non so perché c'è una donna al volante, comunque Audi R8 performante, questa è una bestia, ragazzi, secondo me questa avanzerà le posizioni rispetto a come l'ho messa in griglia perché è veramente un proiettile, anche qui secondo me questa è una di quelle che andrà avanti, Audi, Sì, Audi ciao Alfa Romeo Giulia quadrifoglio verde aggiornata all'ultima versione Beh, anche per lei direi che non c'è bisogno di presentazioni, l'avete vista se mi seguite su Instagram in qualche scatto Leo Williams, mamma mia che bella sta macchina è stata uno dei sogni della mia infanzia oh, questo, è... questo non c'entra eh... ok, e abbiamo un bus questo qui è un bus di Roma, perché se vedete c'ha pure la, la cosa della barilla qui di lato, questo dovrebbe essere uno degli attack di Roma, però eh, teoricamente non si dovrebbe infuocare spero. Oh, attenzione, qui abbiamo una macchina storica, è una Tatra T603 un'auto slovacca qui in versione Rally. Poi, in caso dovesse andare a fuoco l'ATAC, abbiamo qui una bella ambulanza che può sempre da una mano. Ok, ragazzi, ci siamo. Cerchiamo di fare una partenza decisa. Anche se qui il vero problema non è questa parte iniziale dove è abbastanza facile, soprattutto. A parte questo, con l'R8 che ho cercato di ammazzarsi. Siamo in mezzo alle due mas alla Maserati con l'Audi e poi anche alle 2 GT3. Fino a qui, diciamo che era abbastanza facile. la potenza della nostra macchina è decisamente più alta del, delle sfidanti ma quello che farà veramente la differenza è l'aerodinamica però dovremmo cercare di essere regolari per cercare di non andare al bagno perché non è ancora regolare lì ma per cercare di eh, metterci meno giri possibile a fare questo, questi doppiaggi Purtroppo non ho maffato il tasto per il DRS e per l'Hertz Comunque l'Hertz credo che sia in modalità abbastanza alta, forse eh, se avessi l'indicatore direi pure però fa una Altro bloccaggio per il nostro catalogero Bottas che sta prendendo le misure con f 23 Per chi non sapesse chi è Calogero Bottas, vi invito a seguire la carriera che portiamo avanti qui sul canale, su f 122 22 Intanto il primo giro si è chiuso Io penso di sapere chi è il primo che incontreremo, che sarà sicuramente l'autobus Molto safe, stavolta è in frenata Calogero Altro bloccaggio, altro bloccaggio, la roba d'anteriore sinistra sta a far diventare quadrata come le rode di Freestone in appoggio, in appoggio ma un po' nel prato, però va sempre in appoggio e di fatti ecco l'autobus che dubito che sia eh, ci sia Cioè, qualcuno che doppieremo di più dell'autobus. Sperando sempre che riesca altro bloccaggio dell'anteriore sinistra, mamma mia, quella buttiamo tra un pochettino se continuiamo così. Però a parte l'autobus non si vede nessuno. Uh, fatto fatto un fotocopia questa Siamo passati esattamente sulla frenata lunga di prima Ok, la seconda che incontriamo è l'ambulanza Anche questa era abbastanza preventivabile E stiamo già al terzo giro Purtroppo non ho nessun tipo di riferimento per la frenata perché con la F1 qui ma chi cacchio ci ha mai girato? E continuiamo a bloccare l'anteriore sinistra che evidentemente è quella più sollecitata, tanto è caduta tra. Si becca un sorpasso all'esterno. Poi piano piano riusciremo pure a frenare i riferimenti per le frenate. Taglialami è stata una pista storica in cui ha girato pure la Formula 1 sia in questo, questo forma di tracciato che anche in quello vecchio. Ed ecco che arriva la Cleo Williams, qui fanno un, legger, un leggero pelo SF 23 Se compone un pochettino, ma tutto sommato per il momento sta andando a tutto secondo i piani. Oh, però me l'hanno bloccato pure la rota destra, tanto per far condicio e per piattille un po' tutte e due e arriviamo all'impresa mm. che ci chiude un po' la porta in faccia quando stavamo a infilarsi lì al lo siamo passati per miracolo ora qui inizia a diventare dura perché questa sì, questa è la Ghibli fino a qui me lo volevo aspettare adesso il dubbio è se ci sarà vabbè, abbiamo ridoppiato un'altra volta l'autobus se ci sarà il uh, TT Cup. O l'R8 O la Giulia pure Mi sentirete di che becchiamo la TTK adesso Che sembra assurdo che una macchina desereva più della TTK però Il solito bloccaggio Non so se ci arriviamo alla fine Se continuiamo così con queste ruote Oh, mamma mia che bloccaggio mamma mia eh, abbiamo rischiato qui ed LR8 ragazzi avevo sbagliato perché il TTK va avanti ma da poco state sta testa incollato noi c'è la prova a salare all'esterno T2 il famoso pure capura Giulia devo dire che ho sbagliato l'ordine ma le macchine erano ovviamente quelle via con l'ambulanza A questo punto mi sa che mancano solo le due gt3 stiamo già al quinto giro. Eh, è un po' larghetto qui davanti vedo una macchina, non so chi sia, ma mi sembra abbastanza lenta per essere una gt3 soprattutto quei due penso che incontreremo in coppia e invece è proprio una gt3 ragazzi attenzione che ha 2.96 che sta a frenare sonoramente dalla bentley andiamo a solverla all'esterno la bentley è qua là, lì raga oh madonna che sta passando adesso la tatra e noi andiamo a doppiarla e quindi direi che la nostra challenge si è chiusa a questo giro. Andiamo a ridoppiare l'autobus. Beh, ragazzi, la sfida si è conclusa. Ci abbiamo messo 5 giri. Devo essere sincero: questa pista di Caglialami a me mi piace veramente tanto. Non ci avevo mai girato con le Formula 1, ma capisco perché ci correvano. È una pista molto, molto bella. E qui, secondo me, le Formula 1 ci girano veramente bene. Detto questo, come è andato il vostro pronostico? Ma avete scritto qua nei commenti il giro che pensavate? Ci siete riusciti? Ci avete preso? o Non ci avete preso? Ci avete suggerimenti per le prossime challenge? Scrivetemene tutte qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio come al solito del tempo che abbiamo passato insieme. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete sapere quando sto in live su Twitch. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!